La storia dei nostri nonni che anche se non vogliamo ce la portiamo o Voi dovete sapere che il mio nonno soffriva di stitichezza. Chi non conosce Assessore? Chi non conosce? Assessore! Sì, chi assessore? Non conosce assessore? Assessore. Sì. Lo sa bene che cos'è, no? E ha voglia un magnaiolo! Uh, Senti! Ci do, cioè, questa cosa deve finire, la stitichezza deve finire, cioè, che cosa fa quando uno è stitico e si vuole liberare? Stai, mette una strada, no, ci sono, no mi vado a liberare la stitichezza, cerca una simbolica, un va verso il posto, cerca una bella, si nasconde dietro la bella, cioè, e finalmente si sì. libera. E fu così che mio nonno, insieme a tanti altri, andò nella macchia per liberarsi, e, uh, finalmente, degli stronzi. <ride>